Ecco, allora, benvenuti a tutte e a tutti, eh, benvenuti a questo nuovo appuntamento del, eh, del ciclo uh, Storia in Costruzione, un, un ciclo di seminari che, come forse saprete, dedichiamo, eh, lo indica anche il, il sottotitolo, ai nuovi orizzonti della, della storia contemporanea, e quindi nello specifico eh, a ricerche in corso in, o in via di conclusione eh, che risultano particolarmente interessanti per eh, i temi che trattano, per le prospettive, metodologiche che affrontano, che adottano. Eh, oggi abbiamo il piacere di avere con noi eh, Benedetta Carnaghi, eh, che ovviamente saluto e ringrazio per eh, aver accettato l'invito. Benedetta è una, una giovane studiosa con un profilo eh, però molto, già molto solido, eh, un profilo costruito in buona parte con esperienze interna internazionali davvero eh, molto significative. Attualmente è dottoranda alla Cornell University, eh, dopo una laurea, di, una laurea in storia all'Università di Padova eh, ha proseguito il, il suo percorso formativo a Parigi eh, con due master in storia delle relazioni internazionali eh, alla Sorbona eh, e per non farsi mancare nulla eh, anche un diploma eh, all'Ecole Normale Superiore di Parigi, se non sbaglio. I temi di ricerca su cui lavora riguardano in generale la, la storia del Novecento europeo, eh, con particolare riguardo a fascismo e nazismo, eh, alla storia della resistenza, agli studi di genere, agli studi sulla violenza politica. E sono tutti temi che Benedetta analizza eh, anche in una prospettiva comparata, dedicando una attenzione specifica al caso italiano, tedesco e francese, dunque per noi particolarmente interessante eh, poterla ascoltare oggi. Eh, si è occupata di vari temi, ha scritto di spionaggio fascista, di resistenza antifascista, e ricordo in particolare un paio di contributi eh, dedicati a Silvio Trentin e alla sua prospettiva federalista. Eh, si è occupata di frontiere nella seconda guerra mondiale, ma eh, oggi invece ci parlerà della, della, sua, della ricerca in corso, della ricerca che immagino stia eh, per concludere sullo uh, spionaggio uh, fascista e nazista che appunto eh, analizzerà da una prospettiva che mh, risulta eh, molto, molto interessante, che prevede eh, l'utilizzo di un approccio microstorico applicato ad una, ad una materia, eh, appunto quella dell'attività dell della polizia eh, segreta, dei regimi autoritari dittatoriali che mh, tradizionalmente si muove su un profilo magari più istituzionale. E il format è un po' quello tradizionale. Benedetta parlerà eh, per circa una mezz'ora presentando appunto la sua l'impostazione, l'impianto della sua eh, ricerca. E a seguire eh, potremo dare avvio alla discussione che, come tradizione, eh, avverrà via chat. Eh, nulla ricordo ancora nuovamente a tutti di mantenere di tenere audio e video spenti eh, proprio perché stiamo registrando. Io non ho molte altre cose da aggiungere. E... Benedetta, ti passo la parola. Grazie mille, grazie davvero. Allora vediamo se riesco a condividere, dimmi se riesci a vedere. Riprovo. Sì, sì vediamo. Allora provo anche a, fare, a metterlo a tutto schermo, se metto a tutto schermo vedete? Perfetto, sì. Ok, Perfetto. Allora, grazie mille intanto per l'invito, ringrazio l'Istituto Storico Italo-Germanico, la Fondazione Bruno Kessler e naturalmente maurizio in particolare per l'opportunità di presentare la mia tesi di dottorato come dicevo ehm, a, a maurizio sono molto interessata alla discussione con voi perché siete un pubblico diverso da quello a cui presento normalmente il mio lavoro qui negli stati uniti quindi cercherò di essere breve perché voglio sentire le vostre domande voglio rispondere alle vostre domande ehm... La mia tesi eh, si interroga su chi fossero le spie fasciste e naziste durante la Seconda Guerra Mondiale. Come ho indicato nella breve sintesi di questo intervento, il mio intento è di spostare l'attenzione dalle storie istituzionali della polizia ad un'analisi dettagliata dei suoi informatori. E questo cambiamento di prospettiva mi permette di studiare il totalitarismo dal basso mostrando come il terrore perpetrato dai fascisti e dai nazisti fosse un'esperienza quotidiana. Guardando alle spie eh, della polizia sia come perseguitati che come attori della repressione, cerco di attenuare la tradizionale dicotomia che la storiografia ha tracciato tra dittatura popolare e totalitarismo repressivo, dimostrando che queste due componenti si uniscono talvolta nella vita delle spie. Eh, L'obiettivo del mio lavoro è di studiare la sorveglianza come strumento di terrore. Tramite le spie è possibile analizzare l'universo di terrore e di violenza che il regime fascista e nazista hanno costruito. In un, in un tale universo la sottomissione al terrore era un elemento di normalità. Eh, lo storico Detlev Poichert ha sostenuto che la conseguenza del terrore nella Germania nazista fosse l'atomizzazione della vita quotidiana quindi la maggior parte dei tedeschi accettò passivamente l'ordine prevalente e si ritirò nella loro sfera privata alla fine del Terzo Reich questa turbolenta Volksgemeinschaft quindi questa finzione di comunità nazionale che Hitler aveva propagandato finirà poi per essere sostituita da una società in rovina non solo in senso materiale ma anche psicologico, morale e nel rispetto dei suoi legami sociali quindi considerando le spie eh, della polizia come strumento di questo universo di terrore cerco di identificare dove il regime fascista e nazista prima hanno avuto successo e poi hanno fallito nel mantenere il controllo sul loro popolo. Um, mentre la storiografia precedente si è concentrata principalmente sui leader, quindi sui leader fascisti e nazisti, sui capi di polizia, il mio punto di partenza è dal basso quindi parto dalle spie appunto come diceva maurizio un approccio microstorico. storico eh, seguendo anna arendt riconosco che lo stato ufficiale non era che la facciata esteriore del totalitarismo e il mio obiettivo è di studiare lo stato nello stato quindi la polizia segreta eh, Cerco di spiegare come le sue spie abbiano a volte facilitato e a volte invece bloccato il sistema totalitario di repressione. La storiografia esistente ci lascia con l'impressione abbastanza fuorviante che questi servizi segreti fascisti e nazisti fossero macchine del terrore perfettamente funzionanti nelle mani di pochi potenti individui. Eh, la mia ricerca introduce in questa storia della repressione autoritaria un nuovo punto di vista, Esplorando la zona grigia che le spie spesso occupano, oscillando tra il ruolo di persecutori e quello di vittime. Ho messo qui un po' il piano dei capitoli della mia tesi perché possiate rendervi conto del contenuto. Abbiate pazienza, la traduzione è fatta male perché ovviamente i titoli sono in inglese, quindi non so eh, se, se si capisce bene. Comunque, naturalmente, c'è una, una parte. Eh, iniziale che riguarda la resistenza che io ho intitolato lo spionaggio e la sovversione delle, alze, delle alleanze politiche perché naturalmente si tratta di spionaggio legato alla politica e mh, la resistenza è al centro appunto di questo capitolo che illustra come le spie fasciste e naziste fossero principalmente incaricate di smantellare le reti della resistenza in tutta Europa e il secondo capitolo si concentra invece sui militanti antifascisti e antinazisti che divennero traditori passando dalla parte dei persecutori fascisti e nazisti e mettendo in discussione la reputazione della resistenza stessa perché chiaramente quando si tratta di partigiani che passano dalla parte dei fascisti e dei nazisti eh, la natura stessa della resistenza è in gioco eh, c'è poi una parte centrale eh, sulla sovversione delle norme di genere con un terzo capitolo che analizza le storie di spie donne, quindi spie che hanno in qualche modo rubato la scena agli uomini, sovvertendo gli stereotipi di genere dell'epoca, perché naturalmente l'Italia fascista e, e la Germania nazista erano eh, luoghi e, e eh, regimi ideologici dove la donna veniva messa da parte, la donna doveva stare a casa e non occupava alcun ruolo in politica o al ruolo di primo piano e quindi mi sono interessata di queste donne perché mentre hanno tradito la resistenza hanno anche affermato il loro potere su un mondo dominato dagli uomini eh, il discorso di genere continua nel quarto capitolo eh, mostrando come il regime fascista abbia sfruttato gli omosessuali come spie per i loro contatti, ma li abbia contemporaneamente perseguitati come nemici del concetto di uomo nuovo fascista e dell'idea fascista di moralità. C'è poi una parte finale dedicata allo spionaggio e alla sovversione dei valori religiosi, con un quinto capitolo che indaga il rapporto tra la Chiesa Cattolica e la polizia segreta fascista e nazista, dimostrando l'esistenza di spie anche tra prelati vaticani di alto rango e anche preti in Francia, e poi un ultimo capitolo che si concentra sulle storie di informatori ebrei che hanno tradito altri ebrei denunciandoli ai fascisti e ai nazisti. Ehm, nella tesi adotto quindi un approccio comparativo confrontando le spie dei servizi segreti fascisti e nazisti. La polizia segreta fascista, della quale forse avete sentito parlare, si chiamava OVRA. Si trattava di una polizia, di una polizia politica Ehm, totalmente al servizio delle esigenze della dittatura fascista e prevalentemente dedicata alla persecuzione degli oppositori del regime. L'ovra è in realtà la seconda polizia politica fascista, dopo la cosiddetta cieca che Mussolini aveva creato ispirandosi alla polizia segreta sovietica. Si tratta della stessa struttura ricomposta e potenziata nel 1927 per opera del capo della polizia di Stato, Arturo Bocchini. La maggior parte dei documenti dell'opera si trova all'archivio centrale dello Stato a Roma ed è liberamente consultabile. Eh, in un appunto per il gabinetto dei ministri dell'Interno, datato 23 dicembre 1927, il capo della polizia traccia una breve sintesi sulla situazione del Partito Comunista in Italia, considerato dai fascisti come la più pericolosa concentrazione di oppositori del regime, quindi quando. Viene creata l'opera, eh, il target principale sono i comunisti inizialmente. Eh, dopo aver puntualizzato il grado di influenza che il partito esercitava sulla classe operaia e ricordato che in passato la polizia non era mai riuscita a colpire i suoi centri vitali, l'appunto continua così, eh, e, e vi ho messo la, la citazione sulla slide, la Direzione Generale della Pubblica Sicurezza Avvocando a sé anche l'attuazione dei servizi attrezzò un organo esecutivo snello e quanto mai mobile affiancato da pochissimi e sceltissimi fiduciari. Tale organo facendo capo a Milano che è sempre stato il centro di attività più importante del movimento comunista esplicava la sua azione anche in Piemonte e Liguria poiché in quelle regioni come si vedrà in seguito si annidavano importantissime sezioni di lavoro del Partito Comunista. L'appunto poi si conclude così, dice, la Direzione Generale della Pubblica Sicurezza continua a seguire con metodo e minuziosa cura il movimento comunista che ritiene ancora oggi sia il più grande pericolo per il regime ed essendo certa che una ripresa dell'attività non tarderà a manifestarsi, già attrezzata per colpire con la più grande energia e sempre tempestivamente ogni manifestazione sediziosa o comunque suscettibile di intaccare la granitica solidità del regime. Quindi qui si definisce che cosa l'ovra eh, doveva essere questo organo esecutivo snello e quanto mai mobile creato dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza per sottrarre agli organi periferici, quindi eh, prefetti e questori, l'esecuzione delle operazioni di polizia politica. Questo è il primo nucleo dell'ovra. Tale denominazione compare tuttavia soltanto nel 1931 nei, nei documenti e quindi è proprio da questo appunto che sono cominciate le mie ricerche all'archivio centrale dello Stato di Roma dove sono stati versati tutti i documenti dell'opera. Um, per quanto riguarda um, la Germania nazista, naturalmente avete sicuramente sentito parlare della, della Gheime Staf quindi della, della Polizia Segreta di Stato, della Gestapo, che è nel mondo più conosciuta dell'ovra ecco al di fuori dell'italia molto po poche persone hanno sentito parlare dell'ovra eh, il problema qual è il problema è che i servizi segreti nazisti sono molto più estesi dell'ovra fascista non esiste solo la gestapo ma vari servizi che collaborano e spesso sono anche in competizione tra di loro allora io qui ho messo una foto de degli archivi nazionali di parigi perché mi sono concentrata sull'attività delle spie naziste in francia e eh, vi descrivo la situazione per darvi un'idea diciamo, della complessità dei servizi segreti nazisti ai quali le spie erano affiliate. Ehm, nel 1940 la Wehrmacht, l'esercito tedesco, sconfigge l'esercito francese a Sedane, la Francia viene occupata dai nazisti. Per monitorare la situazione i tedeschi creano il sistema dei Vertrauensmanner VM letteralmente uomini di fiducia, agenti il cui compito principale era quello di infiltrarsi in tutti i gruppi che rappresentassero una forma di opposizione all'occupazione nazista. Eh, perché questi Fairtrouenzmann? Pare che nel 1919 lo stesso Hitler fosse stato uno di loro, eh, con il compito di monitorare il partito tedesco dei lavoratori, quindi attratto un po' dalla sua stessa esperienza, più o meno nello stesso periodo il ministro dell'interno della Prussia, Hermann Göring, aveva creato la Gestapo, all'inizio la Gestapo monitorava solo l'attività politica della sua area di giurisdizione, quindi la Gestapo insieme a questa idea dei Fairtrouence eh, crea eh, le spie, l'idea di utilizzare le spie. Eh, dopo la sua ascesa al potere, eh, Hitler adotta quindi il modello della polizia segreta della Gestapo. Nel 1932 ha poi deciso di formare un'organizzazione autonoma di intelligence all'interno delle stesse SS, la chiama Sicherheitsdienst, quindi SD, e a capo di questa pone Heinrich Himmler. La Gestapo diviene poi la sezione quarta della SD, viene posta sotto la direzione di Reinhard Heydrich. La SD crea anche una nuova sezione, Ausland, futura sezione sesta, con 2.500 agenti che operavano all'estero, 500 dei quali appunto in Francia, con 20.000 informatori stranieri a loro disposizione che formavano la cosiddetta quinta colonna. Nel 1936 Himmler diventa il capo supremo di tutti i servizi di polizia del Reich e la Siche High Polizei, quindi la SIPO, viene creata accanto alla SD. Tutti questi sono dati un po' nozionistici, ma ve li dico giusto per darvi un'idea appunto della complessità del sistema. Quindi entrambe queste, queste organizzazioni sono dirette da Heidrich e la Gestapo viene invece affidata a Heinrich Muller, che era il vecchio capo della polizia di Berlino. Quindi fino a qui abbiamo tutte queste organizzazioni. Poi nel 1939 tutti questi servizi vengono centralizzati nelle sette sezioni del Amt che è questa direzione generale per la sicurezza del Reich, il cui compito, sotto il controllo di Himmler, è di combattere tutti i nemici del Reich, tutti quelli che sono opposti alla Germania nazista. Ehm, alla fine quindi eh, l'intelligence tedesca viene divisa in due entità principali. Da una parte c'è l'ABVER, che è il servizio di intelligence militare, che aveva una certa autonomia dal potere politico. E dall'altra c'è il Sicherheitsdienst SD e la sua sezione quarta, che è appunto la Gestapo, totalmente subordinati al, al partito nazista, appunto perché queste sono polizie politiche. Questi sistemi funzionavano contemporaneamente, erano spesso in competizione, tutti utilizzavano spie. Nel 1939 poi la Gestapo fornisce anche le basi per la formazione di un'ulteriore organizzazione, quella di controspionaggio della Wehrmacht, che si chiama Geheim Poliziai. Io ho notato che alcune di queste spie, i cui faldoni ho consultato gli archivi nazionali di Parigi, hanno cominciato nella Geheimfeldpolizei Poliziai e poi sono passati alla Gestapo alla VER. quindi c'è anche uno scambio tra le varie organizzazioni. Eh, è proprio in questa forma, nella forma della GAMF e Polizai, che la SD inizia a inviare spie in Francia con l'esercito tedesco. Questi agenti costituiscono il comando delle SIPO eh, situato inizialmente a Parigi al numero 11 di Rue de Sausset, e poi invece in Avenue Foch, qui vediamo il quartier generale della Gestapo appunto di Avenue Foch, e alla fine 11 KDS vengono installati nei territori occupati, mentre una delegazione di forze di polizia tedesca è posta nel cuore di Vichy, Sotto la direzione del capitano dell'SS Geisler. Quindi rispetto all'Ovra abbiamo un sistema molto più complesso. Io mi sono interessata molto della Francia occupata anche perché chiaramente ai nazisti le spie servono più nei paesi occupati, servono più in Francia dove c'è una resistenza forte piuttosto che in Germania dove la resistenza è molto ridotta. La maggior parte di queste spie, come dicevo, appunto, ha il compito di smantellare le reti della resistenza. Um, alla radice della maggior parte dei casi che hanno portato alla caduta di queste reti c'è in genere un traditore, c'è in genere una di queste spie. Uh, io mi sono interrogata anche su quali fossero le motivazioni che portavano questi Fairtrouencemen a accettare di servire l'occupante. Le motivazioni sono molteplici, naturalmente ne abbiamo alcuni che... Um, appartenevano a gruppi filonazisti, quindi lo facevano per eh, impegno ideologico ma mh, la maggior parte agiva per eh, i vantaggi che avrebbero poi avuto quindi la possibilità di ricevere stipendi molto alti a cui si aggiungevano vantaggi materiali significativi un alloggio una macchina priorità in termini di approvvigionamento naturalmente tutti questi fattori sono importanti nel quadro della guerra eh, le reclute erano di tutti i sessi e di tutte le nazionalità Alcuni profili sembrano essere particolarmente ricercati perché consentivano un facile ingresso nella resistenza. I giovani, per esempio, i giovani che padroneggiavano bene la lingua francese, quindi potevano passare facilmente per partigiani. Per comprendere come agivano queste spie e la loro efficacia eh, vi presento l'esempio di Jacques de Soubry eh, che vedete su questa slide. Il primo dato che subisce di Dezubria è sicuramente l'età. Nato il 22 ottobre 1922 in Belgio, comincia come assistente ispettore della GAMFL Poliziai. Poi fa carriera e dall'ottobre del 1942 diventa uno degli agenti principali della Gestapo di Rue de Saucet a Parigi. Nel 1939, quindi allo scoppiare della seconda guerra mondiale, ha solo 17 anni. Nel 1942, quando diventa agente della Gestapo ha solo vent'anni, quindi appunto vi dicevo molto giovane. Nonostante fosse così giovane, è sicuramente efficiente come spia. Gli vengono attribuiti 600 arresti di agenti della resistenza di diverse reti, tra le altre Liberation, Musee de l'Homme, Brandi, Liberté, Tourma Vengeance, Organisation Civile Militaire, Comet, Service National Maquis allianze eccetera eccetera i nomi sono tutti presenti nel eh, faldone riguardante il suo processo eh, gli agenti che, che, che fa arrestare la maggior parte furono poi giustiziati o morirono deportati è riuscito a rimanere sotto copertura fino all'agosto 1944 quando il suo doppio gioco è stato scoperto ed è riuscito con difficoltà a sfuggire ad un attacco della resistenza fungendo in Germania questo è un altro aspetto che mi ha colpito molto cioè il fatto che quando eh, praticamente smantellava una rete della resistenza e faceva arrestare tutti i suoi membri, poteva poi, cambiando nome, trasferirsi ad un'altra rete e essere di nuovo preso sul serio senza alcun sospetto. Eh, questo finisce appunto nell'agosto del 1944, nel marzo del 1947 lo troviamo a Stoccarda, dove la sua amante rivela il suo indirizzo alla polizia alleata. Viene quindi arrestato da un battaglione della gendarmeria francese e accusato di intelligenza col nemico. Viene condannato a morte il 20 luglio 1949 e giustiziato il 20 dicembre 1949. E appunto io mi sono chiesta perché fosse così efficiente nel suo lavoro di spia e credo che i documenti d'archivio eh, forniscano una risposta perché descrivono nel dettaglio la sua attività. Eh, offriva i suoi servizi alle varie organizzazioni di resistenza in momenti in cui erano particolarmente vulnerabili. Naturalmente utilizzava un, un nome falso e cambiava nome ogni volta che si infiltrava in una nuova organizzazione. Possiamo fare l'esempio di come ha agito all'inizio del 1943 eh, con la rete Cometa, appunto la rete Cometa, eh, l'obiettivo di questa rete era quello di salvare i piloti alleati caduti oltre le linee sottraendoli all'arresto dei nazisti e rimpatriandoli in Inghilterra o negli Stati Uniti all'inizio del 1943 la rete si trova in crisi e aveva eh, dovuto bloccare la maggior parte delle sue operazioni tuttavia man mano che la seconda guerra mondiale procedeva naturalmente i bombardamenti degli alleati si intensificavano con centinaia dei loro aerei che sorvolavano il territorio occupato e sempre più piloti caduti oltre le linee che avevano bisogno di aiuto la linea di evasione decise quindi di riorganizzarsi e apportare dei cambiamenti ai propri percorsi perché i controlli dei nazisti erano aumentati ed era molto difficile attraversare il confine con persone che non parlavano francese o tedesco. Se i partigiani venivano bloccati dai nazisti mentre accompagnavano i piloti alleati, il loro arresto era garantito perché i piloti alleati non erano in grado di fingere di essere francesi, di parlare francese o di parlare tedesco. È quindi in questo momento critico, questo momento di riorganizzazione della, della rete, che un giovane belga che si presenta come Franck Masson, in realtà appunto è Jacques de Soubry, sembra aver trovato la soluzione al, al problema. Procura la resistenza a false liste di lavoratori transfrontalieri, cioè liste di lavoratori che, che erano autorizzati a passare le frontiere sigillate con falsi timbri della, della fel gendarmerie che avrebbero consentito a dieci uomini di attraversare il confine contemporaneamente, perché il problema appunto era di consentire a questi aviatori alleati di attraversare il confine. A quanto pare non è possibile trovare alcuna informazione negativa su di lui. Eh, la linea di evasione quindi gli affida il compito di guida internazionale tra Bruxelles e Parigi. Chiaramente De Subry è furbo. Non agisce avventatamente. All'inizio completa diverse missioni con successo, rimpatriando diversi aviatori, ed è solamente quando è sicuro di essersi conquistato la fiducia degli altri agenti della rete dopo circa un mese che comincia a farli arrestare. Organizza un falso incontro alla Gare du Nord a Parigi il 7 giugno 1943, invitando l'intera squadra parigina della linea di evasione e quando gli agenti arrivano alla stazione vengono circondati e arrestati dai nazisti. Destubri poi continua la sua operazione distruttiva in Belgio e anche il settore di Bruxelles viene totalmente bloccato. Quindi io sono rimasta subita ecco, che a metà giugno del 1943 un solo uomo era riuscito a paralizzare un'intera rete di, eh, che, che attraversava diversi stati e che aveva moltissimi membri della resistenza. Eh, non voglio tediarvi, quindi poi potete farmi domande a proposito di altri casi se siete interessati. Siccome nel, nel, nella breve sintesi del mio intervento del, che vi ho inviato ho anche citato altre due categorie di informatori, vi dico due parole anche di queste, i primi sono gli omosessuali, un caso molto particolare, eh, la polizia segreta fascista coltivava un duplice rapporto con gli omosessuali, li sfruttava per i loro contatti ma li perseguitava come nemici dell'uomo nuovo fascista che minavano questa idea fascista di moralità. Eh, questo rapporto è evidente eh, nei due casi di informatori della polizia straniera i cui fascicoli ho trovato e analizzato presso l'archivio centrale dello Stato a Roma, Roberto Odel e Gerard Dobbert, ehm, pur non negando la persecuzione a cui furono sottoposti gli omosessuali sotto il regime fascista, la mia tesi sottolinea due punti principali che emergono dall'analisi dei documenti d'archivio. Il primo è questo, che nonostante sia la polizia che i loro informatori usassero questo linguaggio di supposta censura morale per descrivere gli omosessuali che eh, spiavano, alla fine erano più interessati a sfruttare i loro contatti che a sanzionarli per il loro comportamento, tra virgolette, inappropriato. Quindi l'uso strumentale prevaleva sui principi dell'ideologia fascista, in questo caso. In secondo luogo queste spie furono perseguitate come... Emarginati rispetto a come gli uomini dovevano essere secondo il regime fascista, ma a loro volta divennero complici o persecutori dei persecutori stessi quando accettarono di agire come spie per i fascisti. Quindi ci tengo a sottolineare questa duplicità che ho trovato interessante. L'altro caso che ho menzionato rapidamente nel riassunto è quello degli informatori ebrei. Gli informatori ebrei, per me, sono molto interessanti perché sono la prova. Eh, definitiva della mia tesi secondo cui il regime fascista e nazista hanno orchestrato la loro repressione in modo attivo, spesso usando spie provenienti dalle stesse comunità che intendevano perseguitare. Eh, tratto di questo caso del, degli informatori ebrei nel sesto capitolo offrendo esempi provenienti dall'Austria, dalla Germania, dall'Italia e dalla Francia. Uh, nei primi tre paesi, quindi Austria, Germania e Italia, nazisti e fascisti si sono avvalsi di spie ebree che hanno tradito la propria comunità, con conseguenze traumatiche per il proprio senso di identità e naturalmente per quello della comunità stessa. Uh, non voglio assolutamente sostenere che gli ebrei sono responsabili per il proprio sterminio, assolutamente no, cioè non erano necessarie spie per arrestare gli ebrei in circostanze normali, bastava una stupidata, che non indossassero la stella gialla, che fossero denunciati da un vicino, eccetera. Quando è che servivano le spie? Le spie erano essenziali per trovare quelli che si erano nascosti nelle grandi città, nel contesto di grandi città. Eh, e quindi ho osservato appunto il caso di Vienna, eh, Berlino e Roma. In Francia il sistema è diverso. In Francia i nazisti hanno trovato più conveniente delegare eh, il compito di attuare le politiche antisemitiche al governo di Vichy e alle, eh, alle, alle sue istituzioni. C'erano delle istituzioni che potevano sfruttare, l'Institut des questions juives, Istituto per lo studio delle questioni ebraiche e Commissariat Generale, o Question Juive, Commissariato Generale per le questioni ebraiche. Entrambi, entrambe queste pseudo-istituzioni scientifiche, naturalmente eh, di antisemiti, avevano legami significativi con i servizi di intelligence dell'Ambasciata tedesca e Theodor Dannecker, che è il capo della sezione quarta, della Gestapo di Parigi, direttamente responsabile della questione ebraica in Francia. La Francia quindi per me rappresenta un'eccezione perché non c'era uno, speci uno specifico servizio di intelligence che impiegasse spie ebree, ma queste istituzioni di Vichy funzionavano come informatori praticamente, denunciando gli ebrei fino a quando la loro attività divenne inutile perché il sistema di deportazione nazista era ben avviato. Uh, qui vi faccio rapidamente due esempi di spie ebree delle quali avete forse sentito parlare perché sono le più celebri: Stella Kubler-Isaacson, nata a Goldschlag a Berlino, e Celeste Di Porto uh, a Roma. Uh, chi è Stella? Uh, a Berlino i nazisti reclutarono alcuni ebrei per catturare altri membri della loro comunità. Venivano chiamati Greifer, quindi. Uh, uh, Diciamo, Questo era il loro compito, era appunto di trovare dove si erano nascosti altri membri della comunità ebraica, ma eh, nella maggior parte dei casi accettavano di svolgere questo lavoro sperando di salvarsi o sperando di salvare le proprie famiglie dalla deportazione. Il servizio di cui facevano parte si chiamava Fanung Dienst, Commissione per la Caccia all'Uomo, letteralmente, ed era inizialmente ospitato nel campo di transito per le deportazioni nella Große Hamburger Straße ed era diretto da Walter Dobber eh, la spia più nota di questo servizio è sicuramente eh, Stella Kubler Isakson che insieme al suo secondo marito Rolf Isaacson, è responsabile per l'arresto di eh, molti ebrei um, per me è stato molto interessante confrontare il suo caso con quello di Celeste di Porto. Celeste di Porto, della quale forse avete sentito parlare, è collaboratrice dell'SS nel Ghetto Ebraico di Roma. Hanno molti aspetti in comune, ugualmente belle, etichettate come fan fatal. Eh, il caso di Celeste di Porto è stato studiato anche dalla storica Anna Foa, che ha ipotizzato che fosse... Motivata da una sorta di rivincita verso il suo mondo, che l'aveva trattata male, che l'aveva obbligata a lasciare la scuola, che l'aveva fatta vivere in povertà. Suo padre e la sua famiglia erano molto poveri e con le leggi razziste avevano perduto la possibilità di lavorare. Quindi il padre era un ambulante, credo. E lo spionaggio per lei diventa un'opportunità di arricchirsi e acquisire un nuovo stato sociale. Eh, per me ecco, quindi è stato interessante metterle a confronto entrambe le donne sopravvivono alla guerra è eh? un'altra nota che ho trovato interessante è che entrambe scelgono dopo i processi di convertirsi al cattolicesimo quindi per entrambe ehm, c'è questo rifiuto, questo rigetto della loro comunità eh, sicuramente c'è un legame ecco, con... con ehm, la questione di genere, perché sfuggire all'oppressione di genere sicuramente ha sicuramente avuto un ruolo nel loro processo decisionale. Eh, entrambe avevano relazioni complicate con padri, eh, mariti, amanti. Eh, la loro conversione appunto sembra essere la prova di un rifiuto definitivo dei loro legami familiari e comunitari e di un desiderio di reinventare la loro identità. Tutto qui, ecco... Naturalmente ci sono tanti altri casi di cui vorrei parlarvi, ma preferisco appunto ricevere le vostre domande perché sono molto interessata a sapere quali aspetti di questo lavoro vi attirano di più, vi interessano di più. Grazie mille. Eh, grazie a te Benedetta, dici tutto qui, ma insomma eh, non, non è che sia poca, poca cosa, eh, ovviamente hai dovuto sintetizzare in una mezz'ora è una ricerca che mi sembra molto ampia e molto articolata e quindi grazie per questa bella presentazione e immagino che non mancheranno le, le domande da parte dei eh, degli ospiti, dei, dei presenti eh, guardo subito, ecco vi ricordo di intervenire via chat eh, io poi mi farò, mi pare che ci, eh, Gustavo Corni ha già alzato la mano quindi non devo neanche non devo neanche riempire questi minuti con delle prime riflessioni. Ecco, vi ricordo di, di intervenire via chat, eh, se, se possibile. Eh, cioè, Devo porre la domanda per iscritto? Questa sarebbe la... la, no, la con... non sono così veloce a scrivere. Ok, ok, allora hai preso la parola, ti diamo la parola. No, la non voglio prendere la parola. No, no, no, era solo è un, è un, diciamo così, un sistema abbastanza pratico per per gestire le, le conversazioni senza sforare troppo, ma vai, vai procedi pure Gustavo, grazie. Allora, io trovo, ho trovato molto interessante il progetto, anche se eh, mi, mi sembra che la mezz'ora ovviamente lo penalizzi e sicuramente deve essere un progetto molto più complesso. Però avrei due questioni abbastanza mh, fondamentali, non so se mh, che, mi, che mi intrigano e su cui non ho, non ho avuto chiarezza. La prima, eh, tu, ti posso dare il tu, eh, tu eh, sembri mettere sullo stesso piano molto semplicemente e rapidamente eh, l'Italia fascista e la Germania nazionalsocialista. Le hai citate un paio di volte nella stessa mezza frase, come se si trattasse della medesima cosa e come se non ci fossero delle differenze eh, che invece secondo me ci sono. Allora... Non è che voglio che tu adesso risponda alla, sulle differenze perché è molto complesso, ma vorrei che tu riflettessi un istante se nel tuo progetto dal punto di vista del metodo ci sia l'attenzione a questo aspetto che a me sembra estremamente importante. Credo anche, correggimi poi se sbaglio nella tua risposta, che, questa, che non possano essere trattate pariteticamente perché mi sembra che che le fonti documentarie archivistiche siano molto più ricche per la Germania di quanto non lo siano per l'Italia. Io ho presente quei lavori così, molto anche carini, nuovi, moderni di Franzinelli, di Franzinelli che sono molto narrativi, molto... Eh, in qualche modo un po' episodici, perché evidentemente eh, nessuno con la massima buona volontà riesce a fare delle analisi più approfondite, e soprattutto più organiche. Quindi il primo punto è questo. Il secondo punto è, è, anche, è anche so altrettanto, diciamo, basilare. Infa, ero rimasto infatti un po' perplesso quando ho letto il titolo del tuo intervento, che parlava di spie. Poi invece a, nel corso del tuo intervento, per esempio, hai parlato di FAUEM, cioè di Fairtrouenzmanner, che non sono spie, sono informatori, in qualche altro momento hai fatto cenno a, a informatori e non a spie. Allora, mentre mi sembra abbastanza, mi, mi suona abbastanza chiaro come funzioni un meccanismo di spionaggio, eh, anche se è molto interessante studiarlo nello specifico, in un paese che tu hai occupato, quindi anche qui la, la, la differenza fra Italia e Germania credo che sia plateale perché l'Italia praticamente non occupa quasi nulla, però qualcosa lo, lo occupa, sappiamo qualcosa sulle spie che l'Italia mette in moto nei territori occupati, punto di domanda. Eh, più, più problematica la questione prima dell'occupazione, cioè non in, in guerra o comunque non nei paesi occupati. Eh, mi richiamo al lavoro di Gelatli che tu naturalmente conosci benissimo, che io credo sia stato importantissimo per quanto riguarda la Germania, cioè... Il problema è capire perché della gente eh, si mette a fare l'informatore della propria famiglia, dei propri vicini di casa, dei propri colleghi di lavoro, compagni di studi, piuttosto che porsi il problema in un territorio occupato dove mi sembra in qualche modo, virgolette, più semplice capire chi sono, amici, chi sono i nemici, chi sono i traditori e chi sono invece i patrioti, anche se non è vero, perché le zone grigie ci sono continuamente. Ecco, mi sembrano due problemi metodologici piuttosto piuttosto complicati, che non, non pretendo che tu... Eh, però volevo portene. insomma, perché mi, mi pare che, che siano abbastanza così di principio per il tuo progetto. Grazie. Posso rispondere Maurizio? Vuoi che... Sì, c'era peraltro una, una prima domanda fatta da Claudio Ferlan, collega l'ISIG, che intercettava, un, appunto, almeno la, una delle questioni sollevate da... Eh, da Gustavo Corni eh, quindi magari adesso rispondi a queste prime due e poi apriamo anche al, al resto magari benissimo sì. eh, grazie Gustavo que queste sono ottime domande tra l'altro sto scrivendo l'introduzione adesso quindi utilissime perché tutti i problemi metodologici devono essere trattati nel... c'è cioè una differenza enorme tra Italia fascista e Germania nazionalsocialista e paesi occupati eh, non, non ripeto la storiografia sulla differenza tra fascismo e nazismo, altrimenti siamo qua due anni, eh, però ehm, ci sono degli aspetti che per me sono interessanti, tanto per cominciare il fatto che la, la, la storiografia che esiste, tu hai citato, credo, Franzinelli o Canali, esistono lavori ottimi sull'opera. appunto io, io mi sono basata tantissimo sul lavoro di Franzinelli Canali, Canali l'ho anche incontrato diverse volte, sempre all'archivio di Stato di Roma molto gentile, quando lo incontro mi dà sempre delle eh, indicazioni utili, tra l'altro è stato una sua, un suo suggerimento quello di occuparsi delle spie omosessuali perché era una Un aspetto ancora poco trattato. Naturalmente, io non posso ripetere il lavoro che è già stato fatto. Quindi, il mio contributo è un contributo comparativo, dove sottolineerò anche le differenze. Una, una differenza già l'ho sottolineata, che è quella della eh, della scala, diciamo della quantità, le stie dell'opera, la cui lista controversa che va controllata, ma viene poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale sono poco più di 600 le spie naziste, i per traum sono migliaia, quindi c'è una differenza enorme, però secondo me c'è una logica comune nata anche dal fatto che l'ovra precede la Gestapo, precede i servizi nazisti e pare che Himmler sia stato in qualche modo influenzato da Bocchini nella costituzione iniziale di questi servizi. Speravo di trovare un documento bomba che lo provasse, non l'ho trovato, però so che Himmler ha fatto visita a Bocchini in Italia con la moglie, c'è stato uno scambio, c'è sempre stata un'influenza all'inizio, quindi... però questa rimane ecco, una mia speculazione. Ehm... Sul meccanismo di spionaggio nel paese occupato rispetto al, al proprio paese, certo c'è una differenza fondamentale, come dicevo appunto per me la, il caso della Francia occupata era più interessante della Germania stessa perché nella Germania stessa eh, non, non, non ci sono tante spie, ci so, ho trovato delle spie per esempio nel, nel movimento comunista, cioè quando si tratta di infiltrare delle reti di oppositori il sistema è utile, ci sono, Tante spie, per esempio, i cui, i cui faldoni, i cui documenti sono all'archivio della Stasi, cioè l'archivio della Stasi non ha solo documenti sul periodo della Stasi, ma anche sul periodo nazista. Eh, ho letto con attenzione, naturalmente, è un riferimento fondamentale per me il lavoro di, di G. Lately. Eh, G. Lately sostanzialmente dice che non c'era bisogno di spie, c'erano denunce spontanee denunciavano i vicini di casa appunto membri della, della propria stessa famiglia quindi mh, il, il regime del terrore funzionava spontaneamente perché c'era c'era questo sistema perverso in corso eh, io sono d'accordo con questo fino a un certo punto perché penso che se portiamo questo, questa tesi al, al, a a livelli estremi togliamo al regime nazista una, um, come dire, un intento attivo, un intento attivo e proattivo di persecuzione. Quindi l'obiettivo della mia tesi è dimostrare che ci sono delle riflessioni su come mettere in piede questo sistema di terrore e di violenza che includono anche spie eh, trovate appunto per, questa, per questo intento. Spie però che appunto servono di più nei, nei paesi occupati o dove c'è un forte c'è una forte opposizione, una, un forte movimento di resistenza, piuttosto che in Germania, dove il regime è molto popolare, almeno all'inizio. Ehm, tante, tante considerazioni, però ecco, per adesso la, la, la finisco qui, poi dopo possiamo continuare a parlare di questo. Ehm, puoi dirci qualcosa sullo spionaggio cattolico? Certo, sono coinvolti sacerdoti e religiosi, si pone il problema del segreto della confessione, sì. Eh, allora, eh, anche, anche questo tema è stato toccato inizialmente da Canali, eh, io mi sono interessata molto perché sapete che adesso l'archivio Vaticano ha aperto al periodo del pontefice Pio XII e sono molto arrabbiata perché l'apertura è avvenuta credo una settimana prima della pandemia, quindi io avevo programmato un magnifico viaggio a Roma per andare a vedere diversi documenti che non ho potuto vedere, quindi questo capitolo è rimasto un po' a metà. Però, basandomi appunto su fonti che avevo già visto all'Archivio di Stato di Roma e all'Archivio Centrale dello Stato, ho potuto lavorare, partendo ovviamente dal lavoro di Canali, ho potuto lavorare sulla rete di spionaggio di Bice Pupeschi. Bice Pupeschi, amante di Bocchini, eh, è una delle donne che tratto con interesse, perché è appunto una di queste donne che ha un grande potere in, una, in un regime che mette le donne da parte, e è a capo di una rete di prelati che spia per i fascisti in Vaticano. Monsign si parla di Monsignori, quindi eh, Enrico Pucci, per esempio, un nome, un nome conosciuto. E, eh, eh, quello che per me è interessante è che si è parlato molto poco di questo. Cioè la Chiesa eh, non ha... La, naturalmente la Chiesa ha sottolineato i preti per esempio che hanno aiutato gli ebrei, che hanno nascosto gli ebrei, tutte le attività per eh, sostenere eh, le persone perseguitate nel quadro della seconda guerra mondiale dal regime, ma non ha sottolineato invece il ruolo dei preti che hanno collaborato col regime. Questi preti sono una minoranza naturalmente, però il fatto che fossero appunto nella curia, che avessero un ruolo importante all'interno del Vaticano per me è, è, è, un, è una, una cosa da ammettere insomma una cosa della quale discutere dopodiché bisogna vedere questi documenti del pontificato di pio XII per farsi anche un'idea su quale fosse il ruolo del pontefice perché fino adesso come sapete ci sono state tante controversie su su questo pontefice se fosse appunto cioè che tipo di relazione ha avuto con il fascismo c'è un dibattito storiografico enorme su il fascismo italiano come totalitarismo incompiuto, no? e si dice che è un totalitarismo incompiuto perché eh, Mussolini doveva eh, avere a che fare con la Chiesa e l'esercito, arg questa argomentazione, insomma, questa tesi è stata poi eh, ridiscussa perché per esempio più recentemente Gentile ha detto no, un totalitarismo a tutti gli effetti, eccetera. Comunque un enorme dibattito storiografico che adesso non posso riassumere, però... Per me eh, il fatto che ci fossero spie all'interno del Vaticano, eh, spie fasciste all'interno del Vaticano, eh, eh, è un elemento appunto ehm, a favore, diciamo così, a sfavore della Chiesa e a favore del, del potere fascista. Ehm, quindi rete di Vice Pupeschi, rete di Virginio Troiani, anche lui ha tantissimi prelati tra cui eh, il vescovo triestino Fogar, anche lui con un grande potere che tra l'altro continua a, a spiare per i fascisti anche dopo nel momento della Repubblica Sociale Italiana, cioè fino all'ultimo eh, momento di Mussolini. Eh, mh, questa, questa faccenda va avanti anche da prima perché per esempio uno dei preti il i cui, il cui documenti volevo vedere agli archivi vaticani è Umberto Benigni, Umberto Benigni che è eh, precedente. Ehm, aveva già in piedi un sistema di spionaggio, diciamo così si chiamava Sudalizio un piano la Sapinier, perché il Papa precedente gli chiede di eh, individuare e spiare eh, gli eretici del modernismo, di questa eresia del modernismo quindi nel momento in cui viene poi messo da parte perché è un personaggio scomodo eccetera riconverte diciamo così la sua rete di spionaggio al, all'utilizzo fascista quindi passa da uno spionaggio per, per la curia allo spionaggio fascista anche questo ho trovato molto molto interessante e, questo, questo è l'aspetto fascista poi ci sono preti cattolici che fanno le spie per i nazisti, che, che, che sono spie dei servizi nazisti. Per esempio in Francia, un caso di cui mi sono occupata, Robert Aleix, eh, un prete che eh, è spia per la Ver e che eh, è diciamo così, ugualmente efficiente ed efficace perché riesce a fare, ar a fare arrestare, insomma, a bloccare molti, molti membri intere reti della resistenza. Per esempio il responsabile dell'arresto di Germain Thion, forse avete sentito parlare di Germain Thion, etnologa, eh, membro di spicco della resistenza che è stata adesso, le, le, le, i cui resti sono stati portati al Pantheon insieme a Geneviève de Gaulle e altri due resistenti, eh, un caso di cui si è parlato molto in Francia perché in Francia si discute del fatto appunto che le donne nella resistenza hanno meno visibilità degli uomini, quindi il fatto che queste due figure siano state portate al Pantheon è, è, è, se ne è parlato molto, è stato molto importante. Mm. ma L'intera rete di Germain, il Musée de l'Homme, è, è caduta per un prete, è caduta per Robert Alèche. Poi io mi sono interessata ai profili dei preti anche per altre ragioni, perché appunto cerco di guardare questi elementi dello spionaggio eh, in un regime totalitario e repressivo e trovo che l'utilizzo dei preti sia molto interessante, perché uno si rivolge a un prete nel confessionale o no, credendo di condividere dei segreti che rimarranno lì, quindi eh, avere dei preti come spie è un metodo molto efficace perché ai preti vai a dire delle cose che non diresti ad altri. Quindi, ancora una volta, per i fascisti e per i nazisti si tratta di individuare spie che arrivano in posti, in luoghi, in spazi, in eh, eh, circoli e reti ai, ai, ai, alle quali non avrebbero altrimenti accesso. Eh, fioccano le domande. Eh tanto non so chi andrà a confessarsi prossimamente prima di Pasqua <ride> dopo queste rivelazioni eh, Cecilia Nubola chiede mh, dicevi riguardo agli informatori che il loro ruolo oscilla tra quello di persecutori e quello di vittime eh, ti chiede di approfondire un po' questo aspetto e una domanda più specifica che aveva attraversato anche i miei pensieri eh, per Celeste di Porto hai trovato materiale all'archivio Ferrari di Modena eh, ti chiede che, che tipo di documenti ci sono in, in quella Archivio. Le, direi di affrontare una domanda per volta. Sì, allora rapidamente perché mi sono resa conto che vado un po'. No, non esitare a bloccarmi eh, se parlo troppo a lungo perché vorrei. lo farò eventualmente. Ra raggiungere le domande di tutti, ma. Allora, Persecutori e vittime è, è questa idea della zona grigia che sto cercando di sviluppare nell'introduzione. Magari potete aiutarmi perché sono un po' di, in difficoltà. Perché sono in difficoltà? Perché il concetto di zona grigia è un concetto di primo Levi, quindi non voglio prendere eh, un concetto della storiografia dell'olocausto e applicarlo al totalitarismo, alle spie fasciste naziste. Però mi rendo conto che molte di queste spie, per esempio appunto, gli omosessuali e gli ebrei di cui mi occupo, sono difficili da collocare eh, nella categoria persecutori o nella categoria vittime, sono un po' a metà, perché? Perché per esempio accettano di spiare per salvarsi o per salvare le loro famiglie, però poi passano al ruolo di persecutori nel momento in cui fanno arrestare altri. Eh, c'è un'umanità dietro, diciamo così, c'è so, un'agenda molto complessa, ci sono, ci sono tanti elementi per i quali è difficile... Ehm, collocarle diciamo così, in, una, in una categoria specifica quindi per questo parlo di os oscillare tra il ruolo di persecutori e vittime perché trovo che ehm, l'agenda de della polizia segreta fascista e nazista si è basata su delle armi umane così le ho chiamate insomma armi segrete umane non tenendo presente che queste armi avevano una loro agenda e quindi non avrebbero fino all'ultimo seguito ehm, quello, che, quello che, che veniva loro chiesto fare, di fare. Eh, per Celeste di Porto la maggior parte del materiale che ho utilizzato viene dall'archivio centrale dello Stato perché l'archivio centrale dello Stato ha tutti i documenti del suo processo, eh, la cosa molto interessante del suo processo è che viene processata con la banda fascista alla quale era associata ma ruba completamente la scena, nel senso i fascisti con i quali lavorava che avevano, cioè, avevano perpetrato molti più, più, più crimini, insomma eh, si, erano, si erano resi colpevoli di molti più crimini, vengono messi da parte e lei ruba la scena tut tutta la la, la stampa segue, segue il suo caso perché, perché è più affascinante. All'archivio Ferrari di Modena ho trovato delle foto: cioè c'era allora, un blog, purtroppo che adesso non è più online perché mi sono accorto ho cercato di connettermi, però è un, è un problema al loro server, credo che tornerà. Che si chiama Note Modenesi: quindi potete cercarlo insomma, quando, quando il server verrà aggiustato. Su Note Modenesi c'era un articolo interessante che aveva queste foto. Allora ho scritto loro per chiedere se potevano mandarmi le foto che potevo poi includere nella tesi. Però si trattava principalmente di materiale fotografico in quel caso. Ma se volete vedere invece il testo del processo lo trovate all'Archivio Centrale dello Stato Roma. Eh, Vittorio Curzel ti chiede se sei a conoscenza di studi specifici sulla presenza di informatori dei servizi segreti fascisti e nazisti in Sud Tirolo negli anni dal 35 al 45, in particolare nel periodo delle opzioni. Purtroppo no, non mi sono occupato del Sud Tirolo, però posso informarmi. Quindi posso... Eh, Maurizio, questa chat la, la posso poi in qualche modo scaricare? Questa e... sì, ce l'abbiamo e te la trasmettiamo. Allora, sicuramente posso informarmi e poi posso mandarvi una mail se trovo informazioni. Eh, Francesca Piana ti ringrazia per la presentazione eh, due domande domanda fattuale vorrebbe capire se hai un'idea del numero delle spie per Italia e Germania anche in modo comparativo rispetto ai diversi gruppi eh, in seconda battuta qual è eh, l'argomento della tua ricerca eh, argument of the American way qual è il filo conduttore tra le diverse micro storie che racconti Anch'io ti avrei chiesto come, come immaginavi di gestire appunto questo profilo segnatamente microstorico con invece percorsi più, più generali con quella che appunto tu prima descrivevi come il profilo, la ricostruzione di carattere più, più storico-istituzionale del fenomeno eh, Allora, il numero delle spie beh, per, per le spie dell'ovra mi rifaccio appunto a questa lista che è stata ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale alla quale però si sono susseguiti i ricorsi perché c'erano spie lì che non dovevano esserci, altre invece che avrebbero tutto a esserci si tratta di poco più di 600 eh, se leggete appunto i lavori di Canali e Franzinelli trovate la lista spiegata insomma con delle note a margine che dicono di ciascuna spia se effettivamente si trattava di una spia dell'obra o se era un omonimo eccetera l'hanno studiata molto attentamente per me è stato un punto di partenza molto utile eh, per la Germania nazista si tratta di migliaia purtroppo non ho, non ho un numero perché ogni paese occupato ne aveva quindi... Eh, non, non, cioè dovrei fare un lavoro quantitativo ma è un lavoro per un team di storici perché se, se andate a guardare questi, questi faldoni processuali sono mare magnum quindi, ah, un'altra un nota interessante per voi può essere che all'inizio eh, per vederli, cioè per vederli per esempio agli, agli archivi National, bisognava richiedere una derogation perché erano protetti, ancora protetti, e quindi bisognava spiegare che tipo di ricerca si svolgeva e perché erano necessari. Quindi all'inizio non pensavo proprio di poter fare questo lavoro perché la risposta è una derogation: prende due mesi, quindi si doveva aspettare per ogni nome due mesi per vedere questi valdoni. Nel 2015 Hollande ha deciso di renderli visionabili quindi si è, si è aperto questo, questo campo di ricerca in maniera incredibile perché adesso la, la serie si chiama Z6 agli archivi nazionali ed è la serie appunto dei processi della Cour de la Seine eh, e, e tutte le spie che sono state arrestate, appunto processate eh, alla fine della seconda guerra mondiale sono lì. Quindi, però, appunto, ci, ci vuole, secondo me, un team di storici. Si potrebbe, sarebbe bello ecco, fare un lavoro comparativo con un team di storici, però adesso sono solo io che cerco di finire la mia tesi di dottorato, quindi. Qual è l'argomento della tua ricerca, The Argument? Allora, The Argument è totalitarianism from below, cioè un'analisi del totalitarismo dal basso e che cosa questa analisi ci può suggerire, appunto, invece di del classico top down approach appunto della storia istituzionale, guardare all'ultimo eh, livello, the last wheels, proprio le ultime ruote di questo sistema di sorveglianza e, e, e andare a cercare il motivo per cui i regimi sono crollati alla fine appunto e, e, e per me è un, un metodo appunto sbagliato di basarsi su ehm, spie che hanno in realtà un'agenda personale che non sono fino all'ultimo ideologicamente vicine appunto, ai regimi, ma svolgono questo lavoro per altri motivi. Eh, Camilla Tenaglia ti chiede quali sono i rapporti, se ci sono eh, degli informatori che hai studiato con eh, i mezzi di comunicazione. Pensa innanzitutto al mondo cattolico, per esempio nella figura di Monsignor Pucci, a cui erano spesso affidati commenti commentari su notizie provenienti dal mondo cattolico, come l'elezione di Pio XII. Um, allora rapporti con i mezzi di comunicazione intendi in um, giornali per esempio immagino, di, e... immagino di sì e... Camilla se vuoi intervenire integrazione ma immagino che sia no mezzi di comunicazione, sì, in senso tradizionale? Ci sono, ci sono molti giornalisti, allora i preti sono un caso a parte, naturalmente, tra l'altro i preti poi eh, cercano anche di... cioè Allora, per esempio, un aspetto interessante della rete di vicepupeschi è che eh, per evitare che le spie venissero bruciate, chiede loro di firmare tutti i rapporti 35 bis lei è la spia numero 35 della lista di questa lista ufficiale dell'ovra, tutte le spie firmano i rapporti 35 bis in maniera tale che eh, se, vengono, se questi rapporti vengono intercettati non è possibile collegare il numero a un nome specifico, eh, quindi diciamo che per i prelati c'è uno sforzo eh, di, di, di proteggere la loro identità, eh, ci sono molti giornalisti, so che Canali, non ho ancora letto il libro, ma so che Canali ha recentemente pubblicato un, un libro sui giornalisti, questo mi interessa, appunto, vedere quali fossero i giornalisti che, che lavoravano per l'ovra. Ci sono anche persone, cioè, per esempio, eh, Roberto Odel, la spia, eh, la spia, una delle spie omosessuali di cui vi ho parlato, era a campo della, della stampa estera per la Svizzera, quindi anche in quel caso c'è una... Una, eh, un aspetto pubblico eh, che preoccupa i fascisti, tra l'altro, perché i fascisti sono molto preoccupati dell'opinione del fascismo all'estero. Quindi, eh, il, il lavoro che Odel deve fare è di spostare l'attenzione verso i successi del fascismo, naturalmente promuovere il fascismo all'estero e lo fa fino a un certo punto, poi non lo fa più e quindi questo eh, fa arrabbiare i gerarchi fascisti, fa arrabbiare quelli che lo hanno assunto per questo lavoro. Quindi eh, diciamo che per, per gli informatori eh, e, e il fascismo c'è un interesse specifico nel nella visione che del fascismo sia all'estero e tra l'altro alcuni di questi informatori sono specificamente eh, arruolati per eh, influenzare questa visione. Eh, Andrea Benedetti ha tre domande mi sembra. Eh, ti chiede se all'interno delle, delle tue ricerche, soprattutto in riferimento agli archivi francesi e tedeschi, gioca un ruolo l'azione del movimento di resistenza anti-Hitler del 1944, eh, più specificamente legato a Jünger e all'Hotter Raffaele a Parigi negli anni 40 del Novecento. Eh, ti chiedi inoltre se la stessa considerazione vale anche per, no, vale anche per il eh, seguente intellettuale tedesco della cosiddetta rivoluzione conservatrice in remigrazione, restato in Germania dopo il 33, cioè Friedrich Hilsch, in questo contesto, con riferimento al capitolo 3 del tuo lavoro, eh, ti chiede se hai approfondito lo specifico ambito del pensiero teologico che rimanda a Ferratilli. Ferratilli. Ecco, queste le tre questioni poste da Andrea Benedetti. Purtroppo no, purtroppo non sono, cioè non ho queste informazioni, però è molto interessante, cercherò tutto questo, però non ho, non ho approfondito nessuno di questi aspetti, mi dispiace molto di non essere in grado di dare più informazioni, ma no. Una buona notizia, il lavoro non è chiuso, eh, dovrai lavorare ancora. Eh, Sergio Palagiano torna sulle questioni degli archivi, degli archivi vaticani, degli archivi romani, in aggiunta eh, all'archivio apostolico vaticano, segnala che il fondo Tacchi Venturi eh, e altri che conservano in Arsi, l'archivio romano Società di Siesu, ehm, potrebbero fornire interessanti elementi su temi oggetto di questo incontro. Quindi ecco, può essere senz'altro un, un buon riferimento per ulteriori Grazie cartaggi. Molto. Ringrazio molto per il suggerimento. Eh, Luigi Emilio Santo Facchinetti ha visto recentemente un programma che sosteneva che l'Ovra fosse, utilizzando un termine moderno, un'organizzazione non governativa, ma più vicina ad una società segreta naturalmente legata al regime. È una sciocchezza o uh, risponde a verità? Diciamo che più di organizzazione non governativa era una polizia politica, quindi sia per l'Ovra che per la Gestapo l'intento è di creare una polizia che sia al servizio del Duce, al servizio del Führer, eh, che avesse aspetti non governativi, certo, perché eh, appunto c'erano un sacco di agende diverse, di iniziative personali al suo interno, però all'inizio viene creata nel quadro del sistema, del sistema governativo. Mm. Elia Di Fonzo eh, ringrazia per l'interessante presentazione ritiene molto promettente la prospettiva di genere ha un'osservazione da fare è eh, giustamente messo in luce a grandi linee la complessità del sistema di informazione implementato dai nazisti nel Reich e nei paesi occupati tuttavia non ritieni adduttivo focalizzarti sull'ovra in chiave comparativa senza tener conto così eh, gli è parso del lavoro delle questure o degli della VSN. Ringrazio. Può darsi. Diciamo che io ho cominciato dall'ovra perché eh, all'inizio non sapevo della complessità del sistema nazista. Quindi, all'inizio, se, se guardo ecco il, il, il prospetto della mia ricerca, il mio confronto era Ovra Gestapo, quindi confrontavo due cose che pensavo fossero simili perché avevano un'origine simile. Appunto, un'influenza dell'opera sulla Gestapo, eh, polizie politiche eh, intese e pensate come polizie personali. Eh, ho ampliato lo spettro dei servizi segreti nazisti perché sono stata obbligata, perché appunto nel, nell'esame di questi documenti eh, degli archivi nazionali parigini e di altri archivi mi sono accorta che le spie non erano unicamente affiliate alla Gestapo. Ma siccome. Io appunto ero più interessata all'aspetto umano, ai profili di queste spie, che all'aspetto istituzionale ho, ho deciso di ampliare lo spettro. Però la ricerca che ho svolto in Italia è, è su, sul fondo dell'opera, quindi devo, devo utilizzare i documenti che ho, diciamo. Ricordiamo che sono anche in America. Ecco, un'altra cosa che, che mi sono resa conto ecco, ero un po' viziata, perché quando siamo in Italia, siamo in Francia, un viaggio pre-Covid, eh, parliamo pre-Covid, ma. Quando sei in Italia e in Francia con un, un, prendi la metro, vai agli archivi nazionali, fai un viaggio a Roma, passi due settimane all'archivio di Stato, invece quando devi programmare un viaggio di ricerca dall'America devi essere molto rigido e metodico diciamo, sulle, sulle cose che puoi vedere, quindi poi devi utilizzare i documenti che hai raccolto. Al momento non vedo altre domande, magari te ne faccio un paio io. Eh, una legata alle fonti, così volevo sapere quali eh, tipologie di fonti incontri, eh, che tipo di documenti, su quali tipi di documenti basi le, le, le, tue, le tue ricerche, cosa ti raccontano, cosa non ti raccontano e che cosa ti manca diciamo così, in questa raccolta di, eh, appunto di, di fonti che immagino non sia proprio semplicissimo, tanto più che eh, sei dall'altra parte dell'oceano. E una seconda questione era legata in parte almeno anche alla domanda iniziale di Gustavo Corni. Eh, abbiamo, diciamo così, visto più o meno come gestisci dal punto di vista concettuale eh, la comparazione tra due fenomeni, tra due modelli anche molto diversi tra loro. Ti volevo chiedere come la gestirai a livello proprio di scrittura. E se come dire, procederai in, in parallelo, se immagini, intrecci, osmosi, incontri, adiacenze tra queste due, eh, ricostruzioni e quindi come praticamente gestisci questa dimensione diciamo così anche concettuale della com comparazione all'interno della, della scrittura del tuo lavoro Grazie, queste sono due ottime domande. Allora, per gli archivi, ecco, sì, vi posso dire in quali archivi sono stata, anche perché magari è interessante per voi, appunto ho cominciato con, con l'archivio centrale dello Stato e l'archivio di Stato di Roma, eh, perché attenzione, tutti i fondi della Corte di Assise sono al, all'archivio di Stato di Roma, quindi anche lì è stato interessante vedere che cosa avesse l'archivio centrale e che cosa avesse l'archivio di Stato. Eh, in Francia, eh, appunto, i faldoni eh, del, dei processi contro queste spie sono agli archivi nazionali di Pierfitte sur Seine. Eh, C'è tantissimo materiale sulla resistenza all'archivio eh, della difesa a Vincennes, quindi anche lì sono stata, però quello è più materiale legato alla resistenza che alle spie stesse, anche se adesso hanno acquisito... Uh, tutti i faldoni della Gestapo di Treve quindi diciamo che la Gestapo è, è associata a diversi, a diversi luoghi tra l'altro i nazisti hanno cercato di bruciare tutto alla fine quindi sono rimaste solo poche cose in, in, in, specific, in specifici luoghi uh, Van Sen ha acquisito appunto la, la, i faldoni della Gestapo di Trev, che, che ho potuto vedere solo molto rapidamente ne ho visti un paio quindi magari per un prossimo lavoro ecco, tornerò, tornerò a vederli eh, altro archivio molto interessante, l'archivio del Memoriale della Shoah, perché ehm, ho avuto una, un finanziamento della Fondazione pour la Memoire della Shoah legato al capitolo sulle ebree, quindi quello l'ho sviluppato tramite questo, questo finanziamento e eh, quello che è molto interessante è che eh, il Memoriale ha ehm, eh, scannerizzato molti dei documenti che esistono in un archivio militare inaccessibile che si trova a Leblanc e eh, dove temevo di dover andare a passare tipo due o tre settimane di clausura e invece ho scoperto appunto che gli archivisti del memoriale avevano scannerizzato cioè all'inizio adesso non credo che lo possano più fare perché dipende molto sapete questi archivi militari sono anche molto difficilmente accessibili cioè la maniera in cui funziona questo archivio è che io devo chiedere a loro ehm i nomi, de, proprio i nomi, cioè io mando un elenco di nomi e loro mi dicono se hanno qualcosa sull'elenco di nomi, cioè non esiste un catalogo, io non posso avere accesso al catalogo, vedo dire io lavoro su queste persone, se avete qualcosa su queste persone posso venire a vederlo, quindi è molto difficile l'accesso, però credo la precedente direttrice, il precedente direttore ha consentito al memoriale di scanalizzare tutti i documenti che avessero a che fare con la persecuzione degli ebrei e quindi avevano tutti i faldoni relativi all'attività della Gestapo, per esempio la Gestapo di, di Rue de la Pomp, eccetera. Eh, meravigliosamente già in, in formato digitale che io ho potuto acquisire appunto al memoriale. Eh, sto pensando se mi sono dimenticata qualche archivio in Francia. Poi entro nello specifico delle fonti. Comunque, queste sono le fonti. Ah, naturalmente poi eh, la, il Memoriale ha tutti gli archivi dell'istituto Stittua de, Tud de, de Question Juive, del, commiss del commissariato generale Question Juive, quindi delle, delle istituzioni che, che vi ho detto funzionavano come eh, spie eh, per, per la Francia di Vichy. Uh, Germania, allora in Germania ho passato molto tempo a Berlino dove sono andata al Bundesarchiv che, naturalmente, ha tutto il fondo del Reichsfischereitsaustand, che è, che è questa, questa, questo spettro uh, di, di istituzioni di polizia uh, che riunisce insomma, tutte le istituzioni della, della, di polizia, Gestapo, SD, eccetera. Eh, l'archivio della Stasi, perché l'archivio la, della Stasi ha acquisito moltissimi di que, di, dei materiali sì. processuali, per esempio tutto il materiale sul processo di Stella Goldschlag è all'archivio della Stasi, quindi sono, sono rimasta molto stupita. Eh, e eh, sono andata poi in archivi, di, eh, archivi diciamo così, eh, statali eh, dove sono rimasti i fondi della Gestapo nel senso che appunto i nazisti hanno cercato di bruciare tutto ma non sono riusciti a bruciare alcune lettere cioè le, le, la, li, i fondi della Gestapo erano organizzati in ordine alfabetico non sono riusciti a bruciare una, una parte e questi si trovano a Duisburg eh, eh, Spira e Würzburg in Baviera. Cioè, Duisburg è nell'area della Ruhr, quindi quest'area eh, industriale, e poi Spira e Würzburg appunto in, in Baviera. E mi sono stati meno utili di quello che pensavo, però, perché pensavo di trovare i nomi del spie, appunto, e invece sono quei materiali su cui si è focalizzato prevalentemente G-Lately, che nascono da denunce, quindi c'è una denuncia e poi dopo viene messo in piedi un caso su una persona che viene denunciata, quindi è più sulla vittima che sul persecutore. Io ero curiosa di vedere se c'erano informazioni sui persecutori, ma, ma li, ho, li, ho, li ho comunque presi, insomma sono materiali che posso utilizzare per un futuro lavoro, ma che saranno meno rilevanti nel caso di, di questo lavoro. Uh, questa è la Germania, poi c'è l'Austria, in Austria sono stata molto fortunata, ho avuto una borsa di sei mesi del Vienna Visenthal Institute for Holocaust Studies, quindi l'istituto per gli studi dell'olocausto di Vienna, allora quella è stata una, una scoperta interessante perché non, non, non mi aspettavo di occuparmi dell'Austria, cioè proprio non, non faceva parte della mia tesi, e una volta arrivata lì ho, ho trovato invece un sacco di materiali, cioè tanto per cominciare i Vertrauensmänner ci sono anche in Austria, eh, C'è un servizio specifico di spie ebree che potevo appunto confrontare con, con questi casi che sviluppano nel sesto capitolo. Allora l'Istituto Wiesenthal ha tutti gli archivi di Simon Wiesenthal, però sono più per il, per il periodo dopo la guerra, perché Simon Wiesenthal appunto è andato a cercare i criminali nazisti, ha messo in piedi eh, tutto il materiale appunto per, per la eh, le accuse a questi criminali però ehm, l'archivio che invece per me è stato più rilevante è quello della resistenza es esiste un archivio della resistenza eh, che si chiama DOV a Vienna il Landesarchiv che ha tutti i processi contro le spie quindi il Landesarchiv è un po' come gli archivi Archiv Nazionali a Parigi e eh, l'archivio della comunità ebraica perché quello che succede è che i nazisti all'inizio sfruttano la comunità ebraica per le liste degli ebrei naturalmente perché come, un po' come in Francia è molto più facile cominciare la persecuzione attraverso istituzioni che sono già in piedi per poi proseguirla con la deportazione, eccetera. E gli ebrei purtroppo partecipano perché sperano di poter mediare il processo, invece non ottengono niente. Anche le spie ebree alla fine vengono deportate, quindi... Purtroppo questo è l'esito della, della ricerca. Però appunto ecco questo lavoro in Austria mi ha consentito, Quindi, per esempio, il capitolo sull'ebreo eh, sugli ebrei è un confronto tra quattro stati, che per me, per me è interessante. Altri capitoli meno perché non ho, non ho le informazioni sull'Austria. Uh, come gestisci la scrittura? È <ride> un problema. Cioè, All'inizio pensavo di fare appunto un lavoro quantitativo, ecco, di, di mettere insieme i casi in un database, eccetera. però eh, no, non si coniuga bene con l'aspetto microstorico, quindi alla fine ho deciso di concentrarmi sui profili che erano più significativi per me per fare appunto un'argomentazione un di tipo qualitativo. Eh, per me è più semplice anche per, per, una, per una questione di, di perché. Io scrivo per, per, un, per un pubblico, tra virgolette, insomma, scrivo per qualcuno che legge il mio lavoro e deve essere in grado di seguire il filo di queste storie senza aver fatto tutta la ricerca archivistica. Quindi all'inizio cercavo di fare il confronto in tutti i paragrafi, ma era troppo confusionario perché non, non si riusciva a seguire il profilo delle, delle biografie di queste persone, dell'attività di queste persone, quindi penso che la maniera in cui sarà strutturata alla fine è che ho una serie di profili e poi il confronto, cioè l'analisi viene... Dopo, nella conclusione, o appunto in parti più, eh, più di analisi, quindi ci saranno parti più narrative dove racconto le vicende di queste spie tramite eh, i documenti d'archivio e parti più eh, analitiche dove faccio il confronto per cercare appunto di non spezzettare le biografie, perché altrimenti è difficile. Per esempio, nel capitolo delle donne l'avevo organizzato appunto tutto in maniera analitica e poi professori che lo hanno letto, insomma, le persone a cui l'ho presentato mi hanno detto dobbiamo tornare indietro perché dobbiamo andare a vedere chi era Tizio Caio, eccetera. È una bella avventura, diciamo, ah scrivere una tesi è, è, è complesso, ma questa complessità si capisce solo a livello della scrittura. Sì, anche perché hai scelto molti casi, anche diversi tra loro, c'è cioè un sacco di, di materiale e, e di angolature... Eh, non scontate, non banali eh, Cecilia. Ancora sulle fonti, ehm, hai visto anche materiali che riguardano le spie che dalla Francia venivano inviate in Italia? Non ne ho trovate. Molte realtà, cioè nel senso io eh, ho, ci sono delle sfide dell'obra che vengono inviate in Francia perché appunto ci sono degli antifascisti, tu hai citato Trentin, ma ci sono altri antifascisti che, che, che vanno in Francia e poi appunto i fascisti, beh, i Rosselli ovviamente eccetera, lì, lì, lì, lì per, insomma, cercano di catturarli, di perseguitarli eccetera, però nel in, caso inverso non mi sono interessata. E poi un'ulteriore domanda di Luigi Facchinetti, anche questa non so se è una domanda da un milione di dollari. Eh, hai la possibilità di dare una percentuale rispetto alle risorse utilizzate dall'Ovra contro il Partito Comunista e la Resistenza e quella invece utilizzata alla ricerca degli ebrei in Italia? Ah beh certo, cioè, l'Ovra lo, Allora, c'è un'intera un serie che si chiama KR-Ovra, l'archivio centrale dello Stato, 20 faldoni giganteschi solo dedicati alla persecuzione dei comunisti, quindi... Quello è il target principale. Gli ebrei è una faccenda secondaria per l'Italia, chiaramente è solo al momento dell'occupazione tedesca di Roma, ovviamente che, che, che con Kapler, eccetera, che diventa una, una cosa... Come sapete per Mussolini gli ebrei non sono la priorità all'inizio, segue un po' Hitler, no? quindi ehm, no, non c'è questa idea insomma, di persecuzione, ma i comunisti e la resistenza, sì, i comunisti e la resistenza sono l'interesse principale, sono il motivo per cui la polizia è creata. Perseguitare gli antifascisti. Quindi, certo, c'è questo interesse per la visione del fascismo all'estero, ma c'è anche l'interesse locale di, di limitare il dissenso. Quindi a Faldoni siamo 20 eh? a? Siamo quanto? 20 a, a no, non, non esiste una serie ah, di. Ah, ok, allora. Di cioè, beh, io, io ho guardato <ride> il processo di Celeste di Porto, magari ci sono altri processi. Uh, C'è a ah, Grini a Trieste, un altro, un altro che, ha, che ha diverso materiale processuale, ma in quel caso mi sono basata sul lavoro di Anna Foa perché non avevo avuto la possibilità di vedere i suoi faldoni, ma qui siamo a 20 faldoni a due che io ho visto poi non so quanti altri ce ne siano. Ci sarà sicuramente enorme materiale sulla su persecuzione degli ebrei a Roma, però non tramite le spie, cioè non riguardante l'utilizzo di spie, semplicemente la persecuzione degli ebrei. Eh, al momento non vedo altre domande, quindi vediamo se mh, controllo anche l'orario. Sì, ci avviciniamo, diciamo così, verso la fine immaginata per questo. Ecco, arriva un'altra domanda. Eh, ancora Andrea Benedetti, eh, hai utilizzato o sono particolarmente importanti, interessanti per la ricerca, eventuali archivi di docenti in passato attivi per, presso università statunitensi? Non che io sappia, cioè in realtà ehm, ho avuto più contatti, appunto vi dicevo qui, questo è un argomento che è poco conosciuto, naturalmente mi, so, cioè, mi sono messa in contatto subito con G. Lately, quando facevo le ricerche a Berlino per avere informazioni, però eh, i miei interlocutori principali sono in Europa, perché le persone che hanno realizzato studi molto attenti, naturalmente appunto dicevo Canali, Franzinelli, eh, in Francia adesso solo recentemente c'è stato un libro pubblicato di Fabrice Grenard su appunto il fondo di Van che, che parla di alcune delle spie di cui mi, di cui mi sono occupata io, eh, altri storici della polizia in Francia, con i quali sono stati in contatto. Eh, per me è molto importante il contatto con gli storici della persecuzione degli ebrei, perché allora qual è il problema di, allora, il problema di, di fare storia comparativa, come faccio io, insomma, di fare un lavoro di questo genere, che... cioè, per alcune cose io rimango in superficie, cioè ci sono storici che hanno realizzato un intero lavoro, pagine e pagine, su aspetti a cui io dedico un paragrafo, chiaramente, perché, gli, perché lo spettro diciamo, della mia ricerca è molto più ampio, è molto meno specialistico, specifico. Quindi eh, il contatto con questi storici per me è molto importante perché intanto devo riconoscere che il mio lavoro non sarebbe stato possibile se loro non avessero realizzato il loro lavoro prima e poi perché mi danno le indicazioni di partenza. Quindi per esempio Lorange Jolie, eh, Talbot Gutmann, eh, anche gli attivisti del Memoriale della Shoah, quindi tutti quelli che si sono occupati della persecuzione degli ebrei che è, cioè, la, nella, nel quadro della Francia di Vichy è un argomento enorme quindi al quale io dedico appunto un paragrafo perché io devo cercare di tenere in piedi i figli di un lavoro che è più comparativo, ecco più largo. Quindi, però, in, in Europa i miei interlocutori sono in Europa, ho questa percezione al momento, poi vedremo come andrà a finire. <ride>